incantation ragazzi eh, io ve lo consiglio a prescindere tutti i film in realtà che dovrebbero far paura non fanno paura mai se voi li guardate in salotto in camera con la luce accesa qualunque distrazione insomma voi siete nella io non amo usare questo termine ma in questo caso funziona benissimo siete in una cazzo di comfort zone pazzesca siete a casa vostra siete dentro voi stessi perché la vostra casa vi rappresenta eh, l'espressione di, di voi stessi la, la costruite come volete la bellite la, gli mettete la luce come la volete quindi è proprio la vostra proiezione più comfort zone della vostra casa non esiste un cazzo allora che com come si fa a aver paura nella, nella comfort zone con eh, la vostra bella casetta le luci tutte accese il cellulare che fa plin plin che vibra eh, il frigorifero che ogni tanto si va si piglia un po' di gelato eccetera eccetera non si può non si può aver paura è difficile aver paura di un film no? quindi è importante con un film come Incantation spegnere le notifiche del cellulare magari poggiarlo lontano in modo che l'istinto a prenderlo cas insomma de decada è importante avere le luci molto basse per dimenticarsi di essere a casa propria e, ed è importante non distrarsi mai ed è un film che secondo me se vi fate un pochino avvolgere fa un pochino paura all'inizio ci sono delle scene eh, eh, girate sapientemente che sono abbastanza inquietantelle che si rifanno tantissimo al cinema fantasmi giapponesi eccetera che sapete e gli orientali sono comunque bravi a fare questi film di fantasmi in questa maniera no è un film mm, appunto taiwanese che è stato campione di incassi a taiwan ora vi dico due o tre cose è un film del 2022 eh, un po si capisce già dal trailer che vabbè ovviamente un horror soprannaturale fa un footage molto particolare diretto da kevin co che lo ha coscineggiato insieme a Chen Wei-Chang eh, sono piuttosto agli inizi tutti e due eh? si è che lo sceneggiatore insomma non hanno tantissimi film alle spalle eh, mi sono preso dei pezzettini di, di informazioni perché erano abbastanza lunghe e quindi non volevo impararmi la memoria per cui ve le leggo il film è ispirato all'incidente del distretto Busan eh, a Kaohsiung nel 2005 e una, in questo incidente una famiglia di sei persone aveva affermato di essere posseduta eh, da una divinità religiosa insomma legata a una religione popolare cinese e praticamente eh, si fu una sorta di di isteria, di massa iniziarono a, a bruciarsi a vicenda con l'incenso, si, si picchiavano con i bastoni eh, con oggetti, tavolette spirituali, insomma, erano. Eh, non lo so, era come se avessero fatto un rito e fossero mezzi impazziti tutti, si tirarono addosso feci, urine, eh, insomma, fecero delle cose un po' da, da pazzoidi eh, e alla fine eh, individuarono, diciamo puntarono la figlia insomma era, era una famiglia che aveva fatto questa cosa qua e individuarono la, nella figlia probabilmente qualcosa di malvagio la picchiarono fino a ucciderla eh, poi vabbè ovviamente i restanti membri sono stati accusati eh, eh, della morte della, bambi, della ragazza insomma eh. È stato considerato un caso di stria di massa. Insomma, non, è, non si è spiegato bene che cazzo è successo. E, um, è abbastanza inquietante, no? Come è raccontata questa, questa vicenda? Sembra fondamentalmente, è ispirato a un caso reale, cioè un caso reale di follia, di, di stria di massa legata alla religione, legata al fanatismo religioso. Non si, non si sa, magari se avevano nei loro rituali preso delle droghe che li avevano fatti un po'. Di impazzire eccetera. Ma di fatto che il, effettivamente questo è un film ispirato a un fatto reale. Ovviamente, gli aspetti soprannaturali sono del tutto inventati, chiaramente? Perché eh, non esistono, non esiste il soprannaturale. Sono cazzate <ride> il finale del trailer, era secondo me, un, un richiamo per Project. Ma bra uh, bravissimo, bravissimo. Dopo ci arriviamo, eh, poi parliamo, parliamo un attimo degli aspetti. Mh, come avete visto, c'è tantissima cultura cinese, eh, religione, simboli, mh, tradizione dentro. Si vede già dal trailer si, eh, vari simboli, varie cose. Per fugare ogni dubbio, eh, vi dico che Kevin Ko ha spiegato che il personaggio principale che è una divinità che non vi, dico, non, non vi voglio spogliare troppo è stata inventata eh, certi simboli certi canti certe eh, appunto la religione antica che viene mostrata è stata inventata quindi è, è in realtà è tutto inventato ma è fatto veramente molto bene e hai l'impressione veramente che sia sia reale perché è fatto veramente molto bene ed è fatto bene perché secondo me perché prende tantissimo prende tantissime ispirazioni dalla religione eh, buddista induista eh, buddismo tibetano e, e crea una versione maligna di una religione appunto diciamo buddista il film è uscito poi appunto a taiwan ha guadagnato circa 5,7 milioni di dollari rendendolo il film con il maggiore incasso nel 2022 a Taiwan ed è diventato il film horror taiwanese con il maggior incasso di tutti i tempi perché probabilmente non hanno neanche una grande tradizione cinematografica e quindi si pensa neanche horror per questo dico che è comunque un caso importante cioè un film che comunque riesce a piacere fuori dal territorio taiwanese a livello mondiale eh, certo aiutato dalla visibilità della Tadanez il film è piaciuto a molti quindi è andato abbastanza bene eh, è molto importante per, per il loro cinema secondo me, è un, è un grandissimo successo eh, il film come ha intuito eh, Giorgio si ispira palesemente ma secondo me lo fa anche citandolo, lo, secondo me lo, lo cita, lo celebra, si ispira a Blair Witch Project e questo mi fa molto piacere perché io considero Blair Witch Project un, uh, un grandissimo film horror, uh, forse un po' troppo sottovalutato un po' troppo considerato un film caso perché c'erano tutte le leggende metropolitane sopra ma in realtà al di là di tutta oh, appunto quest'aura di mistero che eh, veniva un po' aiutata da, dalla nascita di Internet, che era molto giovane all'epoca. Internet, secondo me, al di là di tutto ciò, cinematograficamente è un grandissimo film, pensato molto bene, strutturato bene, e che io apprezzo tantissimo. E il film, secondo me, non solo è figlio di, cioè parte da quello, ma lo celebra anche. Breweridge Project. Non solo, non solo secondo me a differenza di The Blair Witch Project eh, loro prendono diciamo sì una struttura ma in realtà raccontano una storia molto diversa da quella di Blair Witch e eh, anche molto più ricca eh, in termini di sottostorie approfondimento dei personaggi e di cultura taiwanese quindi c'è tanta cultura taiwanese all'interno del film Blair Witch è molto più eh, light come contenuto Beh, non è un film che si ispira a Blair Witch Project solo perché fa un footage: cioè eh, mette in scena una, una finta vera ripresa con la telecamera: no? cioè, i personaggi stanno facendo una sorta di documentario, una sorta di eh, cosa con una telecamera e quindi sembra tutto più realistico. Non è solo per questo che sembra Blair Witch Project ma per tanti aspetti che non vi sto a dire per non spoilerare troppo però c'è una cosa interessante rispetto al tema del fan footage perché questo regista fa qualcosa di geniale secondo me esce dalle regole del fan footage e lo fa con una grande eh, sfrontatezza e l'idea di vedere il cinefilo nerd rimbambito che si innervosisce nel vedere che il fan footage di questo film rompe delle regole quindi diventa eh, illogico eh, il reale in certi momenti eh, mi fa godere perché io invece penso che eh, ai fini del racconto ai fini dell'obiettivo si possano, si possano rompere le regole se si è capaci che cosa significa rompere le regole? che lui, eh, la protagonista gira spesso con una telecamera e quindi noi vedremo spesso le riprese di questa protagonista una madre ma eh, ci saranno anche telecamere di altre situazioni che riprenderanno ciò che vediamo e ci saranno anche telecamere che non esistono che riprenderanno comunque le scene ma lo faranno con una sorta di stile fan footage ma magari a telecamera fissa quindi come se fossero telecamere appoggiate che renderanno comunque la visione del film molto più eh, intanto più piacevole perché i film fan footage sono molto limitati da questo canale unico, il film fan footage ha un, un cazzo di occhio solo fondamentalmente, è un occhio solo che ogni tanto si spegne, ogni tanto viene riacceso, ogni tanto si scarica, ogni tanto passa di mano, ogni tanto cade, e però è sempre solo quell'occhio lì, lui ha voluto dare più respiro a questo film lasciando comunque eh, la sensazione di realismo che il fan footage dà, ma eh, inserendo anche altre inquadrature che rendono il film eh, più arioso con più insomma più facile da fruire anche io l'ho trovato trovata una scelta molto intelligente soprattutto se tu spettatore eh, non hai come obiettivo primario nella vita di non cagare il cazzo sulla logicità delle cose sempre e comunque Uh, quindi è un non rispettare le regole del fan footage assolutamente voluto cioè se, se qualche idiota dirà che uh, non è capace, ha sbagliato perché, uh, vuol dire che è veramente stupido e non si rende conto di, di quello che sta vedendo mi è piaciuta molto questa cosa in cui la protagonista si rivolge al pubblico perché lei è come se stesse facendo una sorta di documento video di ciò che le è capitato, non vi dico cosa le è capitato, però c'è di mezzo una bambina, perché lei... È... Uh, ragazzi che figata, mi padre padre, mi assolva che ho peccato, padre Kain, mi assolva. Cosa possiamo fare? Io sono in modalità qua sono in modalità. Non ho tutti i miei effetti. Allora, intanto, un bel applauso, a Padre Kain, che mi ha fatto un ride. Grazie mille a tutti. Benvenuti, tutti gli amici, tutti i discepoli di Padre Kain. Di cosa avete parlato? Di bello, benvenuti sul canale. Buonasera, buonasera, Padre Kain. Buonasera Valentina Reale buona, vediamo se riesco a scammare qualcuno eh. Vediamo se riesco. no, non voglio scammare nessuno ciao il Sam ciao Ornithologia in live ciao Toon Rain scusate se vi storpirò i nomi meglio i nomi che qualcos'altro l'uomo che ride, benvenuto eh, Iza K satira religiosa come sempre, grazie a tutti quelli che stanno mettendo il follow. Perdonatemi, sono, sono un po' in modalità, cioè, non sono a casa mia, sono al mare e quindi insomma ho più difficoltà a capire e vedere le cose. Benvenuti sul mio canale, grazie a tutti quelli che li metteranno il follow, questo è un canale che parla di cinema horror, ma ma un cazzo, parla di cinema horror, in questo momento... <ride> però è anche una sitcom in realtà, cioè io potrei dire una qualsiasi cazzata e ridiamo. È molto divertente perché si può, possono mettere le risate su qualsiasi cosa. Stasera stiamo parlando di Incantation. Che è un uh, film uh, horror fan footage campione di incassi a Taiwan. È un film taiwanese eh, che sta avendo un discreto successo in giro per il mondo. Ed eravamo nel mezzo della recensione. Uh, tornando a Incantation. Ci sono due cose interessanti: anzi, tre. Uh, No, due. Le ultime due. Uno è che inserisce, però lo fa in un modo anche un po' furbo, un po', un po così che non è tanto spiegato, cioè aggiunge eh, l'elemento della tripofobia. La tripofobia, è, ve lo leggo così è, viene, ve lo dico giusto, è la paura dei buchi. Più nel dettaglio, chi soffre di questo disturbo è terrorizzato dalla visione di pattern ripetitivi costituiti da buchi fuori, ravvicinati e profondi, come quelli di un favo delle api o una spugna da bagno. Buchi chiaramente nella, nel corpo umano, non nel, nella carne, nel corpo, eh, nel fin ci sono però non è che sono giustificati in qualche maniera, eh, però devo dire che sono una cosa che si vede tantissimo nel fumetto giapponese tipo quello di giungito è molto famosa ci sono tantissime illustrazioni inquietanti bellissime su questo tema qua è la prima volta che lo vedo in un film loro furbamente ce l'hanno ficcato ma non è che c'entri molto però ci sta quello che posso dire è che il film secondo me poteva essere ancora più bello se fosse stato un pochino più. Eh, eh, nascosti, se fossero stati nascosti di più gli elementi eh, soprannaturali perché, in Blade Witch Project, per esempio, sappiamo che, eh, scusate lo spoiler se qualcuno non ha visto eh, Blade Witch Project, sappiamo che noi non vedremo mai un cazzo ed è questo che ci terrorizza. Ci terrorizza l'immaginarci che cazzo succede, vedere la scena finale, e dire minchia, chissà che cazzo, è tutto lasciato alla nostra immaginazione. Ed è lì che ci caghiamo sotto. Eh, se questo film avesse un pochino più seguito, quella strada lì invece che ogni tanto qualcosa la fa vedere. E secondo me, toppa in questo, perché poteva essere veramente ancora più inquietante. Però, comunque, fa, fa vedere poco. Fa vedere poco, non è appunto un film alla The Conjuring qua adesso i congiuriani magari se ne andranno perché pensano ah, questo capisci un cazzo perché non gli piace The Conjuring no The Conjuring non mi piace non mi piace perché The Conjuring ha eh, il problema al di là della bella fotografia che poi è comunque una fotografia estremamente commerciale al di là degli attori bravi che però sono comunque attori estremamente commerciali è, è... Un film che eh, mostra tantissimo, è molto pacchiano, perché comunque la suora col quadro davanti, ragazzi, è una pacchianata incredibile. Eh, I film che fanno veramente paura sono quelli che mostrano poco, che tengono tutto nascosto e che lasciano a noi il compito di immaginarci l'orrore, perché solo noi sappiamo immaginare qualcosa che fa veramente paura. Se, se io ti dico immagina... Eh, che dietro quella porta c'è la cosa più spaventosa che tu abbia mai visto è chiaro che ognuno di noi la immaginerà in modo diverso e nel modo più spaventoso perché lo è per noi quindi bisogna mostrare poco nel cinema se si vuole spaventare i congiuri non lo fa un'altra cosa che non fa dei congiuri e questo film invece fa è inserire elementi psicologici ed emotivi forti coinvolgenti e toccanti in questo film un gruppo di acchiappa non proprio acchiappa fantasmi diciamo sapete quelli youtuber che vanno a cercare nei posti abbandonati fantasmi ecco scoprono che c'è una famiglia religiosa che fa dei riti e che hanno un tunnel misterioso dove accadono cose vogliono andarlo a riprendere lo fanno succederà un casino eh, la ragazza superstite incinta eh, Abbandonerà la figlia in un centro per bambini abbandonati e scapperà via. Cosa succederà? Dopo qualche anno, dopo sette anni, la, la, la madre tornerà per riavere la figlia dopo essere, essersi curata, dopo aver superato le sue paure. Dopo quello che è accaduto, non si sa che cosa sia accaduto. E eh, perché dico che c'è della sostanza, c'è delle emotività? Poi leggo i commenti, perdonatemi, finisco il concetto. Perché questo film racconta in realtà, molto metaforicamente, la paura di diventare genitori. Eh, perché eh, è, è spaventoso diventare genitori in realtà. Perché tutto quello che capita a tuo figlio ti sembra di non avere il potere. Cioè, non so come dire, se voi vi fate male, vi, vi rompete una gamba, eh, vi fa male avete controllo su questo perché potete decidere di tenere duro stringere i denti o strillare o piangere Sono, cioè, sapete che comunque siete voi che state decidendo che cosa fare nel momento in cui accade a una persona che è in simbiosi con voi che amate alla follia come un figlio eh, sentite una forte impotenza nei suoi confronti perché non riuscite a, a, a darvi pace per la sua paura per il suo dolore per la sua sofferenza. E quindi questo è un film che racconta questo perché ci saranno anche questioni di questo tipo. Quindi è una, è una grande metafora della, della paura degli genitori Lei è anche una madre sola, quindi è una grande metafora, anche eh, il fatto anche che lei l'abbia abbandonata è una grande metafora della depressione post parto, che è un problema su cui c'è un tabù enorme in Italia, non se ne parla mai, ma tantissime donne hanno la depressione post parto. Che può causare tantissimi problemi alle donne, ai figli, alle famiglie, quindi è un, è un film veramente che ha dentro tantissima roba psicologica, emotiva, eh, raccontata attraverso l'horror. L'horror è un grandissimo canale per raccontare storie eh, emotive importanti. Per questo, al di là del dare un giudizio, se il film è bello o brutto, è un film interessante. è un film che sta piacendo fuori da taiwan che è stato campione di incassi a taiwan quindi è un ottimo segnale per il cinema asiatico di quelle zone lì perché c'è il cinema coreano è già esploso e il cinema giapponese è sempre stato comunque uh, insomma ha già avuto i suoi autori importanti quindi uh, per me incantation è un'ottima visione poi chiaramente uh, bisogna entrare nell'ottica che il cinema non va giudicato va capito va, bisogna prendere, prendere il meglio eh, tante persone avranno visto questo film e non avranno minimamente fatto una riflessione su appunto la questione genitoriale la questione psicologica eh, di questo film poi c'è anche tutto il tema della, eh, molto bello della, del condizionamento mentale perché all'inizio del film abbiamo fatto vedere lo faccio rivedere solo un secondo solo un secondo eh, abbiamo fatto vedere che eh, spiega come un'immagine noi possiamo che ci sembra giri da una parte noi possiamo condizionarci e farla girare dalla parte opposta eh, oltre treno possiamo fargli cambiare direzione se lo vediamo andare da una parte possiamo farlo andare dall'altra eh, questo è in relazione col tema della suggestione, cioè cade una sedia, qualcuno potrebbe dire che è stato un fantasma, qualcuno potrebbe dire che è stato un segno divino, di Dio, qualcun altro potrebbe dire che è stato il vento, eccetera eccetera, perché siamo noi che decidiamo che interpretazione dare a ciò che vediamo che sentiamo, che tocchiamo, che annusiamo. Abbiamo tutta una serie di ricettori che ci condizionano e anche il nostro cervello, la nostra esperienza ci condiziona nel decidere che cosa stiamo vedendo. Eh, diciamo che questo qua è un po' tutto quello che avevo da dire su questo film, che secondo me è un film carino, interessante che all'inizio mi ha anche un po' fatto caccare sotto, però ragazzi bisogna entrare nel mood, che i film horror soprattutto, vanno, ma, ma no tutti i film, perdonatemi, eh, vanno visti eh, con il telefonino lontano, con le notifiche spente, magari con un po' di luce abbassata, dovete farvi coinvolgere dallo schermo, se no eh, vi perdete i pezzi, è ovvio che poi non vi piacciono, non li capitevi, non capite la trama. Eh, e questo è quanto per incantation consigliato grazie Vitto grazie super applauso per voi grazie mille per il supporto